Fiumicino aeroporto alle ore 18 e italia Trenitalia vi auguro buon viaggio Dove stiamo andando? Stiamo andando all'aeroporto di Fiumicino A fare A fare Prendere un aereo Un aereo Un aereo Ah va bene pensavo andassimo a comprare dei cosmetici <ride> di là da bisogno di truccarmi dice diciamo. ma allora non dovessimo truccare <ride> i miei figli che li ho voluto. quelli che poi avrei fatto un seguito quella che vedi, la fila, per entrare semplicemente <ride> nella 5 volo per la Cina, come vedete, mancano 4 ore <ride> Secondo me lo perdiamo eh. <ride> Ma stiamo scherzando. Vedi, è Ma non ci Solita fortuna. <sussurra> Da dire abbiamo chiesto anche in inglese cosa speranza fosse. Speranza di socializzare! Ma... Finalmente riusciamo a entrare. Okay. Sì, abbiamo avuto tipo 10 minuti di e eh, boh, mm, ho visto tipo la vita passare da davanti. Cioè, ero tipo quasi intenzionato a a fare il volo lo stesso poi arrivare nel se non e farmi mandare indietro ma almeno ho pagato il volo Sembra, per un caso che nome e cognome siano stati invertiti sul visto e quindi il mio nome era Benny e il cognome è Matteo e il tizio ha detto beh, è strano perché invertendo i nomi mi dà l'ok ok, mentre il nome e cognome invertendoli l'ok ok, invece tenendoli come ce li hai no quindi forse li hai invertiti durante la richiesta del visto eh, ma io vado lì appunto per imparare l'inglese non è che lo so prima e quindi hanno telefonato al, a Canberra al governo un australiano per farlo invertire cioè nel caso non avessero potuto non invertir di la cosa dovrei rifare la faccia perché sta per avere un attacco di panico e dovrei de... proprio rifare la faccia perché <ride> sei carica? non potete capire l'ansia vabbè no, ma abbiamo solo rischiato di non partire no. è stata una giornata assurda voglio arrivare no ma dai tranquilli adesso eh, arrivi qui è bello che Un questo posto si e mi dice eh calma calma scusate devo andare a controllare se possiamo lasciarvi andare o no perché non vi danno l'ok okay dall'Australia calma l'hanno chiamato camberro dai E lui calma Sì, calma calma calma questo è solo l'inizio, siamo partiti Poi da due giro, ore. Ed è bianco e quasi sviene in mezzo all'aeroporto. Ah, Era un pochino male. emaciato. Ma stare. Beh, siamo partiti da due ore, l'Australia <ride> ci attende, stay tuned. <ride> siamo esattamente a Taiwan. Ciao. Siamo arrivati, eh? siamo vivi. Sei fuori fuoco, non capisco perché. Ole! Siamo arrivati, siamo vivi e devo dire che questo aeroporto si è rivelato molto più semplice che l'aeroporto di Roma e sto dicendo tutto. E niente, adesso.. Andiamo a riprendere la nostra amica Sarda italiano. che ci ha aiutato a arrivare yeah. italiano, sì. <ride> sì, <ride> grazie. <ride> e andiamo a riprendere... Abbiamo fatto già amicizie in inglese, esatto. avete visto? Ce la siamo cavata da <ride> Bellissimo. Abbiamo capito un cazzo. Dicevo che stiamo andando al nostro gate e tra pochi minuti partiamo. L'unica cosa è che non so neanche più se è giorno o è notte... Sì, abbiamo avuto un po' di... ...quante ore. Qui in neri ci danno da mangiare come tutti. Ah, guarda, la nostra amica Sarda è lì. Ciao. Ciao! Arriviamo domattina alle 11, temperatura prevista 21-22 gradi. Va bene! <ride> Penso che sia estate Però c'è l'albero di Natale Non ci hanno trattenuto È andato tutto bene Siamo finalmente giunti Wow! Ho eh, un mal di gola porco, nel senso che i cinesi tenevano l'aria condizionata sparata a manetta, anche se qua ci sono 23 gradi, loro la tenevano a 7 io ho preso barbigola raffreddore di ogni ecco sì ecco c'è stato un altro errore cioè non è un errore è il quartiere luci rosse tipo nel senso che ogni 3x2 veniamo abbordati per eh, richieste scambiste o altri ma comunque no in realtà il quartiere luci rosse è... cioè è simpatico alternativo benissimo basta basta l'ego. Sì. meno le 8 di sera no. Siamo arrivati che erano le 11. Cioè meno. Dovevamo dormire un'ora e poi uscire per riuscire a ridicare il fuso, ma abbiamo detto dormiamo mezz'ora, ci sono svegliati <ride> alle 7, e quindi adesso siamo svegliissimi e allora abbiamo deciso di fare una gita, una gita notturna alla città di Sydney, ho la disperata di di un accendino perché all'aeroporto ce l'hanno fregato. L'hanno fatto brillare? <ride> e, e niente, questo è la fine del nostro capitolo 2. Ciao!